Anima e sorriso d'artista, abbiamo voluto dare questo titolo a questa sezione che eh, raggruppa alcune delle grandi attrici italiane che si sono contraddistinte per essere nate a Milano anche o essere d'adozione milanese. Si parla di Sandra Mondaini, chi non conosce Sandra Mondaini, la famosa coppia con Raimondo Vianello? Abbiamo anche proprio voluto scegliere delle attrici non impegnate o tra virgolette non impegnate per dare proprio la maggiore pluralità di eh, visi da vedere, di schegge, di biografie da consultare. Ma accanto a Sandra Mondaini noi abbiamo Valentina Cortese, grande attrice una delle pochissime italiane a essere nominata per l'Oscar come non protagonista, ma per l'Oscar nel film di Truffaut, Effetto Notte. Grande attrice, peraltro, scomparsa da poco. E poi non possiamo a Milano dimenticare ovviamente Franca Rame. Franca Rame e Dario Fò un binomio importantissimo, al di là che poi Dario Fò abbia avuto anche il Nobel per la letteratura, ma Franca Rame è stata l'anima di molte delle opere scritte da, Fra, da Dario Fò, oltre ad averle interpretate. E un'anima molto milanese, anche se a un certo punto si trasferisce a Roma, ma ricorda sempre la sua città con grande amore ed abitava vicino qui all'Unione Femminile, via Montebello, è Mariangela Melato, attrice straordinaria, diventata soprattutto famosa con i film di Lina Vermuller. Per il grande pubblico è quella la, la Melato, ma la Melato è... è anche, e forse soprattutto, la Mariangela Melato che ha recitato per tanti anni al Piccolo Teatro. Non è di Milano. Milly al secolo Carla Mignone non è di Milano. Però diventa milanese d'adozione perché è stata l'interprete di quella che è la cosiddetta anima canterina di Milano, le canzoni popolari di Milano, le canzoni della mala di Milano hanno trovato in lei un interprete sempre vestita in nero, un po' esistenzialista, un po' la Julia Greco, hanno trovato lei un interprete assolutamente fedele.